Ok, abbiamo appena aggiustato l'origine e messo l'origine all'origine degli assi, quindi messo in modo tale che l'oggetto parti dall'intersezione del riga rossa e della riga verde, vedete, e quindi è a questo punto, diciamo, un oggetto valido, la, la prossima, le prossime cose che facciamo, anzi la primissima cosa che facciamo, è di controllare le texture utilizzate, ok? Allora, texture utilizzate, eh, per vedere le texture utilizzate dobbiamo andare sicuramente nella, um, nella finestra uh, che abbiamo oh, qui del UV uh, uh, Editing, Scusate, quindi andiamo UV Editing e qui andiamo a vedere praticamente le immagini che ci sono, no? Eh, ok, qui vedete che ci impiega un po' perché l'oggetto è enorme, però la, la cosa che notate subito è che c'è questa immagine enorme, hm? Questa immagine è enorme è che l'immagine con cui viene fatto il... Eh, vedete che questo oggetto sostanzialmente ha una sola immagine, si chiama material zero base color, e questa immagine, se andate a vedere praticamente nelle proprietà dell'immagine, qua, andate su immagine vedete che è un'immagine 8192x8192. Ora, eh, buona norma quando si portano queste immagini sui uh, mondi virtuali è di prendere immagine per immagine e accertarsi che non siano più grandi i 1024. Qui siamo un'immagine 8192, quindi è 8 volte lungo una direzione, più 8 volte per 8 volte lungo l'altra direzione, quindi è 64 volte più grande di quello che eh, ci piacerebbe che sia. Quindi dobbiamo, primissima cosa, è ottimizzare le immagini. Allora, ottimizzare l'immagine la si fa praticamente eh, andando nel, eh, nel menu Image, qui, sempre eh, siamo su V-Editing, selezioniamo l'immagine che ci interessa e eh, facciamo Image e abbiamo Resize. Mm. Resize, vedete che ci permette di 8192, ma noi gli mettiamo ad esempio 1024 mm. per 1024 in questo modo riduciamo di 64 volte il peso delle texture quindi questa texture, tanto per intenderci in questo momento sta pesando qualcosa come 30 MB di, di, di, di roba e se vogliamo portare queste cose nella in un mondo virtuale e soprattutto in un mondo virtuale eh, per Oculus eh, la differenza tra 30 MB e qualche centinaio di K al massimo 1 MB è, è evidentemente si riduce il tutto di almeno 30 volte ok, vedete che l'abbiamo fatta la modifica quindi l'abbiamo fatta questa modifica e possiamo poi salvare l'immagine ricordiamoci di salvarla quindi facciamo image e facciamo save as perché vogliamo magari Ehm, eh, metterla in modo tale da eh, sotto documents facciamo material 0 base color jpeg e, e giusto per vedere questa immagine qua che è material material 0 base color jpeg una volta salvata eh, quindi vedete che l'abbiamo salvata adesso lo vedo io sono 148k ma l'originale era di 30 mega ecco eh, quindi se noi Material 0, la chiamiamo Material 0, Base Color JPEG, adesso ci abbiamo solo questo ovviamente, ma eh, l'altra è nascosta dentro, eh, dentro il nostro, eh, diciamo, il, il nostro Blender, però l'ho quantificata su circa 30 MB, quindi vedete che la differenza è sostanziale e dovete farlo sostanzialmente eh, per tutte le immagini che avete, poi verificate, andando in, eh, sempre nel layout, che effettivamente la diminuzione di qualità dell'immagine non alteri sensibilmente l'esperienza visiva. Come vedete, questa è già l'esperienza visiva fatta con, con questa immagine. Quindi voi per verificarlo andate qua sull'immagine, vedete che l'immagine è, ehm, potete farla andando a vedere sui Ehm, solo shading sarebbe la parte di shading eh, mai a, uh, ok quindi andiamo sul uh, shading qua e vedete eh, accertatevi che praticamente l'immagine sia quella giusta l'immagine in questo caso è eh, come vedete c'è una sola immagine che è questa che è applicata all'oggetto e l'immagine in questo caso è funzionamento material0 color.jpeg e questa immagine, che è quella che abbiamo modificato prima, l'immagine eh, Base Material Color, accertatevi che abbia una risoluzione umana, umana vuol dire che andando su Image vedete che ci sia scritto 1024x1024. Se non è così, eh, fate tutto il processo che ho appena esplorato per fare la semplificazione dell'immagine. Quindi, se l'oggetto contiene più di un'immagine enorme, mostra di questo tipo, questa operazione già permetterebbe di salvare parecchia banda e rendere le vostre scene molto più leggere.